ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi anzi non tanto nuovo perché è un afterfix ragazzi quindi eh, quello che è stato pubblicato oggi insomma quello che già c'era eh, che c'era oggi in giro non funziona più e quindi c'è questo after fix che funziona abbastanza bene quindi approfittatene in fretta di questo glitch allora, per fare questo avete bisogno di un amico, essere in una sessione solo in BD va benissimo, e dovete essere in garage e avere questa situazione che ho io, avere una LG Retro Custom al sesto posto della lista e poi potrete avere quello che cazzo vi pare come altre auto. A questo punto, ragazzi, quando avrete invitato il vostro amico, il vostro amico non accetterà l'invito, ma entrerà, sulla lista, eh, entrerà in un'attività Roxar. scusate, in una missione Roxar e l'avvierà, avvierà questa missione. Intanto voi vi mettete sulla lista del, dei veicoli, come sono stato io, finora, e dopodiché, quando lui sarà entrato nella missione, fate start online, giocatori, selezionate il giocatore, che è nella vostra sessione e andate per unirvi vi fermate a questo messaggio qui e quando siete a questo messaggio qui direte al vostro amico di uscire dalla missione e accetterete il messaggio vi comparirà quest'altro messaggio accetterete anche quest'altro messaggio ragazzi e automaticamente respawnerete in sessione adesso andremo a vedere come respawnerete in garage ovviamente respawnerete in garage in una situazione un po' fuori dal comune però abbastanza gestibile ragazzi perché non è nulla di complicato respawnerete con la lista dei, dei comandi aperti e il personaggio che dovrete pilotarlo in questa situazione ragazzi fatto questo che cosa dovete fare? dovete posizionarvi dietro la quarta auto ragazzi faccia al muro così avrete più tempo per, per, il, per fare i vari spostamenti a questo punto che cosa dovete fare premere una volta cerchio perché la prima auto sarà selezionata e premete e, e cambiate la terza con la quarta e la quinta con la sesta quando state cambiando la quinta con la sesta auto il momento in cui voi schiacciate per cambiare la quinta con la sesta che date ok per schiacciare la sesta auto dite al vostro amico di accettare l'invito come vedete quando io schiaccio la sesta auto e il mio amico accetta l'invito per entrare nell'appartamento automaticamente mi sbatte fuori dal garage a questo punto ragazzi che cosa dovremmo fare? dovremmo andare a comprare una LG normale e sostituirla sostituirla scusate ma mi perdo un po' di lettere pure tardi ragazzi sostituirla con la sesta auto con la sesta auto della lista ragazzi che eh, come in questo caso sarà una LG RH 8 normale ma il nostro amico al sesto posto in garage vedrà una LG retro custom se il nostro amico al sesto posto in garage vedrà una LG retro custom vuol dire che il glitch eh, sta funzionando altrimenti dovete ripetere il procedimento eh, a questo punto eh, che cosa dovete fare ragazzi? come in tutti gli altri glitch andate a sostituire questa LG retro custom e aspettate che vi arriva la notifica io sto entrando dal garage ma non fa differenza da dove entrate una volta che siete entrati eh, nel garage come potete notare ci troveremo l'auto duplicata che si duplicherà il momento in cui voi entrerete in garage non prima il vostro amico non vedrà l'auto duplicata ma se voi chiamate il meccanico vedete che la LG retro custom è al quinto e... insomma e così via poi a questo punto una volta che siete entrati dentro che cosa dovete fare andate dentro l'officina mettete una targa personalizzata altrimenti potrete incorrere nel limite giornaliero e uscire dal garage ragazzi, niente di più semplice per duplicare un'altra auto basterà ripetere lo stesso procedimento quindi il vostro amico uscirà dal garage come state vedendo qui c'è Diana Apanettona che sta uscita dal garage e aspettiamo che esce dal garage perché altrimenti non ci comparirà il pallino azzurro una volta uscita dal garage il nostro compagno che ci sta aiutando a fare il glitch vedrete magicamente eh, il pallino azzurro che ricomparirà ragazzi a questo punto che cosa dovete fare? mandate nuovamente l'invito al vostro amico selezionate la lista veicoli e rimanete in questa schermata nel frattempo il vostro amico avvierà una missione qualunque di Rockstar scusate qui ma sto rinvitandovi ok quindi a questo punto come dicevo eh, vi mettete sulla lista veicoli mentre che voi siete sulla lista veicoli il vostro amico avvierà una missione di rockstar entrerà dentro la missione e attenderà giustamente il vostro segnale cioè, come si dice al mio segnale scatenate l'inferno quindi, quando lui sarà nella missione, voi che cosa fate? Start, online, giocatori, andate ad unirvi al vostro amico e eh, vi darà il messaggio di allerta. Quando vi darà il messaggio di allerta e eh, il vostro amico uscirà dalla sessione, quando ci sarà questo primo messaggio di allerta, eh, lui ovviamente abbandonerà la missione. Quindi eh, schiacciate X. Andate a schiacciare X mentre il nostro amico andava nella sessione. Il secondo messaggio: schiacciate X ragazzi e vi ritrovate un'altra volta spawnati nella sessione nella stessa situazione. Come, come avete visto poco fa, ragazzi. Quindi <coughs> a questo punto che cosa dovete fare sempre con la lista del meccanico aperta premete una volta cerchio in maniera da, da deselezionare la prima auto quella che vedete con la freccia sopra perché vi, ve la selezionerà altrimenti andate al quarto veicolo ragazzi il quarto veicolo della lista vi mettete posizionati dietro al veicolo faccia al muro e fate lo scambio la terza con la quarta e la quinta con la sesta ragazzi il momento in cui voi andrete a pigiare il tasto per cambiare la quinta con la sesta ovvero quando avrete la freccetta sulla sesta auto eh, dovete essere in sincronia con il vostro amico schiacciare la freccetta e lui dovrà accettare l'invito in garage dovrà ovviamente avere già eh, l'invito bello e pronto nel senso che dovrà schiacciare eh, l'ultimo avviso prima di entrare in garage insomma una volta che avete fatto questo uscite dal garage ragazzi comprate la LG e la sostituite sempre con quella auto che avete diciamo duplicato con quella che si trova sempre al sesto posto ragazzi come state vedendo noi abbiamo al sesto posto una LG normale RH8 e andiamo a sostituirla attendiamo che ci arrivi il messaggio non entrate dentro il garage prima che arrivi il messaggio ma eh, entrate dentro il garage quando eh, avrete il messaggio e andate a cambiare la targa ragazzi il glitch è semplicissimo spero di averlo spiegato nel migliore dei modi lasciatemi un bel like perché non vi costa nulla iscrivetevi al canale che almeno mi supportate pure un pochino e detto questo ragazzi anzi un'altra cosa attivate pure la campanellina almeno sapete quando pubblico detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti